Oggi, primo giorno del tour, noi in realtà siamo arrivati ieri abbiamo fatto un primo giorno così soltanto io e Jimmy Ma oggi iniziamo il nostro tour di 10 giorni E inizia da Marrakesh con una guida che ci porterà in giro per la città Alla scoperta di quello che abbiamo visto ieri ma non abbiamo capito cosa fosse E niente, quindi adesso iniziamo Jimmy non sta in questo caso parlando a sconosciuti ma alla nostra guida Che è molto carina, si chiama Sheriff. Queste due palme sono in realtà finte perché nascondono dei uh, ripetitori e per non dar nell'occhio, per non distruggere il panorama, le hanno nascoste in queste due palme. È incredibile quanto sia verde questa città. C'è una cura dei giardini pazzesca. Ed ecco un matto, qui stiamo entrando nella casba che è praticamente l'inizio della medina, diciamo che è la testa mentre la medina è il corpo, ha detto la guida, non ho capito. E lì su ci sono delle cicogne a controllare l'ingresso. Ora siamo nel quartiere ebraico dove praticamente sopra hanno la casa e sotto la bottega. E qui boh, vendono sempre un po' di tutto. Comunque abbiamo sentito delle spezie che sono a base di pigmenti naturali stiamo intamperando verde e menta rosso papavero, arancene e blu e indaco cioè tutto viene fatto con colori naturali Ragazzi abbiamo trovato un nuovo posticino dove fare il posto. Allora siamo arrivati a pranzo in questo posto spettacolare e per scegliere i piatti una cosa che facciamo spesso i gym è andare su TripAdvisor e vedere i piatti che sono stati fotografati, postati e capire anche così un po' cosa si sta scegliendo, quale magari ci ispira di più, quale ci ispira di meno. Vedete che ci sono già il nome e quello che alla fine. Qui non potresti mai capire cosa stai scegliendo. Allora abbiamo un'insalata di pomodori e un'insalata araba, che è pomodori, cetrioli, uova e, e colita. Yes! Sono arrivate le tagine. Agnello con verdura. Tu hai preso couscous con pollo, ceci pollo e, verdure. e verdura. Eccolo il pollo. Siamo in partenza da Marrakesh per le valli all'interno del Marocco, verso il deserto. Here we go! Siamo nel mezzo del Marocco, praticamente nel deserto, ma siccome c'è un fiume che passa in mezzo, Qui è verde, ma io non so se la fotocamera rende quanto verde sia. C'è un verde che in Italia davvero vedi nei giardini stracurati e curatissimi. E poi sali su e c'è uno stacco assurdo dove è praticamente grigio, cioè grigio, rosso, deserto. E... boh, pazzesco. Ci siamo fermati in questo riad per mangiare e adesso vediamo cosa ci offrono. Ah, iniziamo con dell'insalata mista. Prima tajin e seconda tajin. Siamo nella valle del Dades e questo contrasto rosso e verde è qualcosa di fenomenale. Bellissimo. Siamo arrivati al nostro Riyadh e veniamo accolti con del tè e biscotti. Guardate che carino Riyadh dove ci hanno sistemato per questa notte. È esattamente su la valle e ora è mattina e stiamo partendo per continuare il nostro viaggio nelle valli del Marocco destinazione deserto questa sera yes. siamo arrivati alla valle Tudra 450 metri di roccia e il fiume in mezzo Pausa nel nostro giro verso il deserto, per pranzo, yes! Mmm, ci profumo di carne alla griglia, che bello! Ah Jimmy, qui ti fanno la pizza. Ah, oh, non è carne alla griglia, è pizza. Oh, qui hanno questi menu e qui ne hanno persino 12. E, ragazzi, davvero costano pochissimo, ad esempio questo qua, l'insalata con l'omelette, la, la carne alla griglia, il dessert, questo è 9,50 euro, oppure le costoline 9 euro, c'è cioè un menù completo e mangi con meno di 10 euro. Che bello. Oh, iniziamo con l'omelette, omelette au formage. E questa è la pizza berbera, 4 formaggi, 4 stagioni. Quattro stagioni. A me sembra una però, sempre la stessa, no? E voilà. Fuori pista nel deserto? No, vabbè. Ah, guarda. E te le sei tutte, vedi? Caracole. No, vabbè come si lo fai a sapere dove erano in questo punto questo è per voi davvero si possono portare via? certo ah, guarda perché non... però aspetta si notano sono questi certo. sì, sì. raga anche i marocchini mi pigliano per il culo ha fatto finta di abbandonarmi qui in mezzo al deserto <ride> di porto va via davvero cioè, ragazzi, io ve l'ho detto che il più pazzo ce l'abbiamo noi. Ciao. Non ci credo. È pazzito. Oh, no, è hey, Racino <ride> No. Pazzito. È impazzito. Sei volati, volati. È impazzito. Ma dove è rosso? Oh, no. <ride> no, ragazzi. È matto. Ti vuoi uccidere? Senti, sinceramente, c'è da dire una cosa. Complimenti, perché? Ma cosa cos fumato a pranzo? Non puoi schiamare Okemi, anche tanto mi sa. <ride> Siamo nel mezzo del deserto, cioè ve lo giuro proprio. Questa è la loro cucina? Il forno di paglia, loro non utilizzano le gas, linea, si lascia il forno caldo e poi lascia il Scusa, ma cosa cucinano? Pani, questo dove si fa il pane, questo dove si fa il tagine e il couscous Ma dove trovano gli ingredienti? Come c'è... Eh, una settimana c'è il giorno del mercato, a Resania, il mercato che vediamo domani Ah. ah ok, quindi comunque vanno lì, comprano sì. e sì. tornano certo. qui certo. Però vivono in mezzo al deserto mezzo deser deserto certo. Ma perché? Perché loro sono abituati a questa e, infatti Eh vabbè, chiedo Non oh. c'è problema Jimmy the Explorer che regala caramelle Eh, eh no, attento Siamo seduti su questi tappeti berberi che fanno loro e adesso aspettiamo il nostro tè. Racid ma è caldo il tè? Eh? Un po'. Ah, un po'. No. Ottimo. No. Lo Vedevo l'ora: 45 gradi eh? tè caldo. Ottimo. No. Adesso siamo pronti per partire per questa avventura. Abbiamo dovuto aspettare che la temperatura scendesse. Ma adesso siamo tutti belli, preparati, vestiti. Io ho comprato questi pantaloni che sono bellissimi, azzurri e bianchi. Ma io il... se sono bellissimi! E con il turbante? Adesso partiamo! Vieni, amica vedi ovviamente Jimmy sta già fraternizzando già parlando <ride> con gli altri a me non mi considera più è finito tutto l'effetto romantico del viaggio sul no, cammello non, non mi è strano eh. vabbè ma... comunque io parlo con voi e allora, con il mio amico cammello e l'amico e siamo allora, nel deserto <ride> sono sul cammello un no, Firenze sono eh, i fratesi o i odiano però è facci Siamo arrivati all'accampamento Wow Hello. Qual è la nostra tenda? Quella? Oh, iniziamo questa cena nel deserto con. Uh, è entrato! Ah! Pretende! Oh! Tagin di. Thank you! Thank you. Bollente, fuma ancora è tutto caldo è qui ragazzi si muore di caldo ci siamo svegliati alle 6 del mattino per vedere l'alba e ovviamente cosa c'è? le nuvole abbiamo avuto sfiga ieri sera non si è vista nemmeno una stella cioè vabbè qualcuna perché era pieno di nuvole vabbè però è stata un'esperienza fantastica cioè sì. fantastica nel senso abbiamo, alla fine non abbiamo dormito sotto le stelle ma abbiamo dormito in te Oppure gli animali e c'era un caldo, 40 gradi in camera. <ride> è stata una notte lunga, molto lunga. Oh, e l'alba è arrivata, quelli ci siamo mezzo a nulla. Totale, è una scimmia. <ride> Adesso lasciamo l'accampamento sempre sul cammello per ritornare a Riyadh e fare colazione! Gli e Jimmy stiamo morendo di fame! Comunque qui sono tutte cacche di cammello e Jimmy in ciabatte. <ride> ecco! Lo so, sono un po' pesante. Come? Vai Titi, no. aspetta! Ok. Uh, uh. Grande Siamo ritornati a Riad E ci hanno preparato la colazione Che è tutta coperta Vediamo cosa c'è Non lo so Olio Formaggio Buon Marmellata marmellata, olive, uova, zucchero, poi hanno provato queste piadine e cose, io siccome i miei problemini mi sono parlato sia le mandorle che i semi canapa e sotto anche dell'avena che però sta per finire. Finito il tour nel deserto siamo ripartiti verso le città facendo però una mini sosta a Midelt. E poi siamo venuti nel mercato più antico del Marocco, questa è la sezione delle spezie degli odori, delle a, erbe medicinali, È tutto naturale. Le spezie ce le abbiamo già qui? No, no, vediamo... sì. Stop per il pranzo in questo giardino, sì all'ombra. In molti su Instagram mi avete chiesto come mi sono organizzato Comunque come sto sopravvivendo per il senza glutine E essenzialmente quando vado a pranzo e cena Prendo sempre le tagine Che sono delle specie di pentola a pressione possiamo dire Dove loro mettono Grazie. gli ingredienti Grazie. Poi le mettono sul fuoco, mettono il Qual coperchio il E essenzialmente te lo portano a tavola pronto Quindi non c'è contaminazione, cross-contamination e sono essenzialmente senza glutine mm, perché, se met... odore. perché, se non ci mettono il couscous, sono senza glutine. E ad esempio, in questo ristorante sono fatte lontano dalla cucina dove cucinano il pane, quindi sono 100% sicura. Pranzo con brusche... no, bruschette, no, bruscette che sono spiedini di carne, stagione sì, e mosche. Siamo arrivati nel riad a Midelt Guarda. Bellissimo! Oh, si sì, cena! Scusa me, I want to water. Thank you. Oh, e come ogni sera tagine! torneremo tagine! Giorno di viaggio numero 5, partiamo alla volta da città imperiale, FES! Yalla! Yalla! Yalla. Siamo nel bosco di Cedri dove ci sono le scimmie! Che fai? Le pulci? Guarda! Li pesca le pulci e se le mangia! Aiuto! Guarda. Ma sono umanoidi, guardali! Si spulciano! Comunque c'ha paura a fare la foto con loro, eh. sono, sono un po' aggressivi. Vieni. I piccolini hanno paura. Oh, siamo nel riad di Fes. Permesso. Wow. Grazie. Oh mio Dio. Apro. Oh, è bellissimo. Apro. Apri. E questa è la nostra stanza. Oddio, ma è enorme! Ciao, la Bella. Bellissimo. Oggi pomeriggio abbiamo fatto un giro per il souk di Fes. E è stato davvero carinissimo. Abbiamo trovato un sacco di souvenir, però domani visitiamo la città con la guida e quindi domani vi faccio vedere tutto. Ora mangiamo. Oh, che carino, però! Tutte le verdure per me e il pane per Jimmy. Tieni! No, come? dai, lontano. Buon appetito. Grazie. mille. <ride> Grazie. Tajin con carne e uova. E un litro d'olio. Oh, il nostro tour inizia... A questa porta vicino il quartiere ebraico. Qui a FES si contano quasi più dentisti che gatti perché la gente mangia troppi dolci, a detta della guida. Io acconsento e sono d'accordo. <ride> ecco Jimmy che già inizia a installare rapporti con la nostra guida e io qua. Ah, yes. Il quartiere ebraico si caratterizza per la presenza di terrazzi e balconi. Siamo in un punto panoramico dove si può vedere tutta Fes. Tutta la medina di Fes è enorme, conta più di 9.400 strade. Siamo nel quartiere dei ceramisti. Lo faccio io via una torrenta. Olè, bravo! Sono tutti colorati, però li mettono così al Sopra c'è il cemento. Siamo nella medina di Fes e devo dire che è abbastanza claustrofobica. Qui non puoi essere sovrappeso <ride> Ti immagini un tipo un grosso palestrato, qui non ci passa Il bicipite che ha quel figliolo Allora questa è una conceria dove puliscono e colorano le pelli, lì nel bianco c'è acqua, calce Calce, anche. calce acqua, calce e cacca di piccione <ride> perché contiene ammoniaca e le tengono lì giustimane per pulirle e poi le portano nei vari pozzi di colore che sono tutti naturali e li colorano e sono pelli di dromedario, mucca, montone, pecora, assurdo siccome qui l'odore è fortissimo ci hanno dato un filetto di menta ma si sente ugualmente lavorato con queste fibre questa è seta di agave sì. c'è cioè l'agave ha questi fili dentro si, sì, c'è cioè tante tante fibre dentro e come fate a metterli ah. tutti eh, Alla carte industriali con la macchina con la, el... dopo che viene lavorato si, sì, lavorato viene lavorato come queste che è più morbido seta di queste seta queste Dopo due giorni a Fes siamo pronti a partire verso la città blu, Cheshon. Siamo arrivati a Cheshon, che è la città blu, e adesso andiamo a pranzo e poi la visitiamo. È molto piccolina, quindi infatti ci staremo soltanto mezza giornata, e è carinissima però, perché è tutta blu. Questa sembra davvero come nelle foto. Allora, siamo arrivati a pranzo, e qui sembra Madonna, vabbè. in un posto carinissimo, ma ragazzi... Cioè... Questa è la situazione dei tavoli. Vabbè, io mi siedo. Eh. Vi possiamo sinceramente dire che Shenzhen è la città più profumata fino ad ora, vero? Concordo: C ha un piano. profumo di cannella, caramello, non lo so. È buonissimo, è davvero profumatissimo. Ha oh, un profumo. Basta non special. Non sappiamo, non, non spuci <rire> Dopo pranzo abbiamo fatto un ultimo giro, siamo ritornati in camera, ci siamo un pochino riposati, ci siamo fatti una doccia e ci siamo cambiati, e ragazzi siamo super instagrammabili per questa città blu, abbiamo fatto delle foto strepitose, abbiamo trovato un angolino che ci ha fatto entrare a pagamento, 50 centesimi a testa per fare le foto, ma vi giuro, cioè, abbiamo tirato giù l'angolino, il tizio non ce la faceva più di noi, ci vuole lanciare, però sono delle foto bellissime, e davvero questa città merita. Che bello! Io e Jimmy abbiamo notato che nonostante questa città sia più turistica e la sera sia più animata, c'era qualcosa che mancava e abbiamo scoperto essere la musica di sottofondo che in Italia o comunque dovunque in Spagna, in Grecia eccetera Lasciano i bar. Non c'è musica, è silenzioso, ci sono soltanto urla di bambini, schiamazzi e gente Pacevole, che parla. Piacevole, piacevole e tutto, però proprio c'è questa, la musica di sottofondo dei bar manca. Dopo mezza giornata session, la mattina dopo eravamo già pronti per partire la volta di McNess. Arrivati a McNess, la nostra guida ci ha portato a mangiare in questo ristorante Super Royal. Allora, recentemente non vi ho più fatto vedere cosa abbiamo mangiato, perché, alla fine, sembra sta roba, tagine, eccetera. Ma oggi Ho trovato la pastiglia che è tipo una tortina di pollo. Sì. Cos'è? Vediamo, la apri. Ma c'è la cannella sopra. Mi sa un po'. Ah, troppo. è tipo filo pastry ripiena di carne. Bella! Noia. Bella questa, non l'ho ancora trovata. No, oh, comunque non va. ci. Sì, ma non ci ispirava. Molto. Non ci ispirava. Oddio, cannella. Ok. Bene. E io ho questa, che è davvero la mia tagine preferita, e questa cercherò di rifarla anche a casa perché è semplicemente macinato pomodoro e un uovo aperto sopra. Ma è buonissima, davvero? Tanto bella quanto schifosa! È carne cucinata con la cannella. Nella filo e cannella Cioè carne dolce Nothing impresto, <ride> Povero G <ride> Cioè questo bacino d'acqua È nel centro di McNess Che è il centro cioè, ehm, Che è fatta tutta concentrica E ci sono delle mura più grandi Poi più piccole ah, Ci si fa pure il bagno qua i giardini reali sono sai trasformati in un calpo da golf con 9 buche. Sì, non tutti parte. Fico! Dopo il giro per Mcnest siamo arrivati in Riyadh. Siamo abbastanza stanchi e quindi abbiamo passato il pomeriggio a rilassarci a porto piscina. E io l'ho anche passato a leggere dal Kindle che mi ha regalato la Vale per la mia laurea. Dopo una notte a McNess abbiamo raggiunto la vicinissima città imperiale Rabat. Siamo arrivati a Rabat dove c'è la terza torre gemella di quella che abbiamo visto a Marrakesh e che abbiamo visto l'anno scorso a Siviglia quindi oggi completiamo la triade delle torri e qui siamo nella piazza davanti la torre che è davvero bellissima Spendo! Quante bandiere Madonna che casino Che figo! Cioè... Troppo bello! è talmente incasinato che è quasi figo. Ciambelle, bomboloni! Ma guarda, quelle le ciambelle c'è davvero! Ecco le ciambelle. Che bello. Madonna, ma c'è puzzo. cioè lo so, c'è puzzo di merda. E infine abbiamo completato il nostro tour ritornando a Marrakesh verso Marrakech ci siamo fermati a Casablanca dove c'è questa moschea che è l'unica visitabile ma purtroppo siamo fuori orario visita e quindi non riusciamo a vederla un consiglio che mi sento di darvi è che in questi posti dove l'acqua non è poi così sicura, cioè non bevete mai il ghiaccio perché non è fatto con l'acqua naturale. Bevete sempre dalla bottiglietta e eh, chiedete acqua fresca da frigo ma mai bere del ghiaccio. E finalmente pesce! Oh, oddio! Siamo ritornati dove tutto è iniziato, siamo appena arrivati a Marrakesh Balbo, eh? e, stiamo, sì. e stiamo raggiungendo il nostro Riyadh per poi andare a cena questa sera. Io ho fame, tanta fame e in realtà sono felice perché questa è la nostra ultima cena quindi mi godrò davvero ul le ultime tagine marocchine prima di poter tornare in Italia e godermi la pizza. Non vedo l'ora davvero Basta, di tornare a casa a mangiare cibo italiano perché noi abbiamo la migliore cucina. Io l'ho già fatta, non so se è visibile perché dice ci vogliono 48, 48 ore almeno da, da quando l'hai... Siamo arrivati in aeroporto, ma nonostante avessimo già fatto il check-in, dobbiamo rifare la fila del backdrop perché ci devono mettere un timbro sul foglio. No, non so, perché. riportatemi a casa! Scusate la brutale interruzione del video, ma da quando siamo tornati io e Jimmy siamo stati malissimo. Oggi è una settimana dal giorno in cui siamo tornati e ci stiamo un pochino riprendendo da ieri. Ma ci tenevo a chiudere questo video. Nel prossimo video vi darò tutte le informazioni sul tour, su come l'abbiamo organizzato, sui consigli che mi sento di darvi, eccetera. L'ho appena finito di filmare, quindi è sicuro che lo farò. Concludo questo video dicendo che per me questo, vi questo viaggio è stato una vittoria perché non so se l'avete notato nel video, ma tutte le cene erano organizzate nei riad, quindi non erano al ristorante, quindi non avevo neanche l'opzione di poter scegliere cosa mangiare. Noi arrivavamo e il riad ci dava da mangiare quello che aveva premeditato quello che aveva deciso e infatti noi scoprivamo lì per lì cosa mangiare perché questo discorso perché per me qualche anno fa fare un viaggio del genere sarebbe stato impossibile io ero una maniaca del controllo dovevo pianificare tutto quello che dovevo mangiare esattamente l'ora e non potevo andare avanti durante la mia giornata senza pensiero fisso di cosa avrei mangiato cosa non avrei mangiato eccetera e invece questo viaggio mi ha totalmente stravolta o meglio, mi ha fatto capire una cosa che magari recentemente stavo dando per scontato che è la mia libertà il fatto che non ho più schemi davvero perché ho totalmente vissuto questi 12 giorni senza neanche accorgermene del fatto che stavo mangiando qualcosa che non avevo premeditato o che la colazione non era la colazione della mia vita qualcosa che mi appagasse totalmente e me ne sono accorta soltanto adesso editando il video ho fatto anche un post su Instagram a riguardo quindi se non l'avete visto andate a leggerlo, magari sono stata un pochino più chiara perché adesso sto parlando così a bambera e a rotta di collo e basta, io spero che questo video vi sia piaciuto, scusate per la lunghezza, ma rendere 12 giorni corti in 20 minuti è stato davvero impossibile, quindi ho dovuto allungarlo. E basta, ci vediamo nel prossimo video, un bacio, ciao ciao! Ah, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento, ciao ciao!